quanto è lungo ogni singolo canto la lunghezza è variabile va da un minimo di 115 versi ad un massimo di 160 versi complessivamente sono 14.233 versi ciao al prossimo video a presto